Muore la mia fotocamera nel momento peggiore possibile. Dopo Io ho una tecnica per E durare 18 giorni. Libertà! Assatanatamente in fiamme. Scusi, lei è nell'inquadratura. È arrivato Jimmy con i rifornimenti, siamo al 16 di aprile, quindi si spera questa sarà la nostra ultima spesa. Allora, come al solito... Oh, ma cosa cazzo vai? ancora di rincorrerla. Libertà! Luna ha scoperto il mondo esterno in questa quarantena e adesso sta davvero sfruttando ogni occasione per sfuggire. Luna, non ci si può allontanare! Luna, sei in quarantena? Oh, Lu Luna, scusa Luna, non si può uscire di casa Ecco <ride> Siamo sì, ancora dietro al gatto adesso Anche Luna è stufa di questa quarantena, non ne può più <ride> Ma poi il pollo, ti lo spieghi Ora è vero che in giro c'è di molte galline ma sei in grado poi di cucinartene la buona erba vai luna vai eh sì, ma... sì, sì, sì, sì. una fuggitiva in casa sei tutta sporca ora non le quindi ora dopo aver sventato la violazione del decreto vi faccio vedere cosa abbiamo preso essenzialmente sempre la stessa roba quindi abbiamo tutta questa parte sedia scatola e questa scatola e anche qui con frutta e verdura fresca qui in fondo ci sono degli albumi e poi qui sul tavolo tutta la parte del fresco che è essenzialmente carne, pesce, e latticini e uova quindi qua dietro ci sono le ricottine, il formaggio, le mozzarelle, le uova, una piccola armata di soyasan, dello yogurt greco, del latte, poi della carne sia rosticciana che agnello per la quando si fa la griglia il re salomone, due pacchi abbiamo tendenzialmente pensato a to, 5 cene e praticamente raddoppiato quindi per le prossime due settimane due cene saranno a base di salmone due cene con del macinato, del pollo, le orate questa è una entrecotte per tagliata e poi siccome la roba che finisce per prima è la verdura fresca per riuscire ad arrivare e durare 18 giorni eh, senza fare la spesa abbiamo preso della verdura eh, surgelata ci sono anche altri fagiolini eccetera questo abbiamo preso anche le fragole che io vi consiglio ciò cioè quello che facciamo noi è di tirarle fuori dalla plastica perché fanno condensa e vanno male e metterle in scatole di cartone che assorbono l'umidità e basta, tendenzialmente questa è la spesa, poi c'è tanta dispensa, as usual, ma eh, ce la faremo. Ce la faremo! Ovvio! Sopravviveremo! Certo! <ride> e però... ovviamente praticamente andiamo a congelare tutto, quindi tutta questa carne e pesce andrà congelata e tirata fuori volta per volta. Questa mattina abbiamo iniziato facendo dei lavori in giardino, guardate qua, non ho la più pallida idea di quello che stiamo facendo, ma io sto assecondando Jimmy che continua i suoi lavori mentre abbiamo portato fuori Luna che stava piangendo amabilmente perché l'avevamo lasciata da sola in casa. Vero amore, si sì. Sì, ti sentivi sola, vero, ma glielo stai imponendo di dire sì. Di parla, parla Luna, parla, dici quello che pensi, insegnami la tua lingua, sono in quarantena, posso impararla, miau, miau, miau, miau, vabbè, adesso uh, Jimmy continua con le sue mansioni da contadino, Mentre io e Luna andiamo di là a fare un po' di verticali, ah è, yeah, lui quel mio bravo, Luna. mi ha preso per un palo. Andiamo Sempre di là. Sempre te. Eh? Sempre d'aiuto. Eh, sono stato d'aiuto. Allora dovete sapere che io ho una tecnica per non essere più coinvolta, possiamo dire, nelle cose che non desidero fare. Ad esempio su Instagram vi ho raccontato la mia tecnica per non fare più le lavatrici che eh, purtroppo ho dovuto sacrificare un paio di maglioni che è appunto quello di sbagliare il lavaggio del maglione così che Jimmy poi dice vabbè sì, da, so che tu non lo sai fare quindi lo faccio io lo stesso l'ho già fatto per eh, cucito, stiro ho rovinato un paio di camicie purtroppo cioè non è che lo faccio apposta, ragazze, ragazzi eh. però eh, succede e quindi poi perdo qualunque fiducia da parte di Jimmy che decide di farlo lui e eh, lo stesso oggi è valso per il giardinaggio ho rotto un ramo di una pianta e quindi mi ha detto vai se non fare più nulla vai via io ok scusami quindi ora luna scusami ah, ti leggo un secondo qua vai giù guarda qui comoda giù ci stai che è un pascià. ma che bella vita che fa la mia lattina e poi vi faccio vedere i miei progressi per la verticale che Secondo me, raga, ho fatto dei miglioramenti, oggi l'ho tenuta 3 secondi, però rispetto alle altre volte la sento molto di più. Magari da fuori sembra che non, non sia cambiato nulla, però la sento veramente diversa, la sento tantissimo qua nelle spalle, mentre prima no. Perché sto guardando un sacco di tutorial su YouTube, in particolare quello di questa ginnasta che ha fatto proprio una serie qui su YouTube di video dove insegna le, le basi della verticale e eh, ho imparato tantissimo, anche soltanto ascoltandolo, magari vi lascio il nome... E potete seguire anche lei perché avete chiesto a me dei consigli, però finché io non diventerò un'esperta nelle verticali non mi sento in grado di darvi dei consigli. Non la so fare, quindi non potete chiedere a me dei consigli sulla verticale, vero? Tu consiglieresti una cosa che non sai fare, che non fai? Eh? Ad esempio l'uno è un'esperta di pollo. Scusi, lei è nell'inquadratura Luna, scusi, ma eh... Poi non so se l'avete mai notato Ma questo è un pavimento super inclinato Quindi non è proprio l'ideale Però Però dai Chissà Ah che fatica, è tipo mezz'ora 40 minuti che sto facendo queste cose e ho le spalle veramente assatanatamente in fiamme. Yeah. Yeah. Vedi che uno è enorme rispetto all'altro enorme mio? Pezzettino, prendi questo piccolo tu, adesso... ah, già partiamo malissimo Luna. Scusa, grazie. Quindi, cena con The King. Che adesso un po' smezziamo, perché questa fetta è molto più grande di quella. Riso, e verdura scelta, tra Braccola! No. Ecco, ci siamo. Abbiamo convertito anche Luna al salmone Brava amore, mangiare Brava Poverita eh è da un po' di giorni che mi è venuta voglia di farmi qualcosa di simile all'avocado toast praticamente si tratta di una fetta di pane con sopra l'avocado tutto triturato e poi l'uovo comunque qualcosa sopra insomma una fetta di pane gourmet ma io non ho il pane avevo pensato di farlo con le gallette solo che non è che proprio mi ispiri tantissimo e in secondo luogo non ho grandi scorte di gallette quindi me le voglio tenere ben care e quindi ho pensato, ma come potrei farlo? Solitamente quando sono a casa mi preparo il mio pane, faccio il quinoa bread, fatto semplicemente con quinoa, semi di chia, bicarbonato, tutto frullato e cotto in forno. Ci ho pensato e ho detto, io qui ho la quinoa, ho i semi di chia, ho il bicarbonato, non ho il forno. Però ho il mio padellino dei pancake, questo. E, e quindi ho detto, senti io ci provo quindi ho ridotto di un terzo le dosi del quinoa bread che faccio solitamente quindi ho messo in ammollo 100 grammi di quinoa importante l'ammollo perché durante l'ammollo la quinoa rilascia la saponina che è quella che dà il gusto molto amaro alla quinoa durante l'ammollo poi la quinoa si gonfia e eh, poi basta semplicemente sciacquarla poi in un bicchiere ho messo 20 grammi di semi di chia immersi in acqua perché eh, a contatto con i liquidi i semi di chia fanno gelatina adesso no, mi cado, ho paura che mi cada e infatti con i semi di chia immersi ad esempio nel latte potete fare dei chia pudding eccetera e quindi adesso eh, provo a vedere che cosa viene quindi dopo aver scolato la quinoa la verso adesso metto la mia gelatina di semidicia. questa gelatina è utilizzata anche in tantissime ricette vegane come sostituto dell'uovo in quanto fa da collante adesso metto un po' di spezie okay? un pizzico di sale e un macinino di pepe una punta di bicarbonato e la faccio reagire con il limone e ora ragazzi frullo tutto mm. Non ho il contenitore adatto, ci vorrebbe un bicchiere alto e lungo. Mm. Stralaviamolo bene. Questo va? E ha la bocca più grossa. L'abbiamo trovato! Vediamo se riesco a frullarlo qua dentro. Non sai che c'è stato dentro. Non la laviamo ok quindi abbiamo barattolo adatto quindi ricominciamo piccolo rewind frullo fino a ottenere un composto liscissimo allora questa è la consistenza una specie di crema di quinoa allora fin qua la ricetta è collaudata, sappiamo benissimo che se la mettiamo in forno con un po' di acqua sul fondo, questo diventa un pane fighissimo, lievita, fantastico. Ma noi non abbiamo il forno, quindi, quindi, adesso viene la parte divertente, speriamo, facciamo le dita, quindi nulla, verso tutto nel padellino, ok, quindi ho versato tutto l'impasto, praticissimo questo vaso, stupendo. Un po'. metto il coperchio e incrocio le dita Niente, adesso lo lascio andare poi vi saprò dire quanto l'ho cotto e vedremo se, se viene fuori qualcosa speriamo perché ho una voglia di pane assurda allora dopo 10 minuti la situazione è questa qui su si è un po' rappreso ed è duro e adesso provo a girarlo beh, eh, sì, non è cresciuto molto direi proprio per nulla ottimo, però sembra una sola di scarpa mi sa ragazzi che sarà un grande epic fail sì, nel frattempo mi sono anche cambiata perché sto per andare ad allenarmi vabbè vedremo ok, lo, lo spadello mm, quello che è, è Vabbè, è venuto un mini pancake molto basso, uh, io pensavo venissero almeno due, due porzioni, eh, adesso magari lo taglio per metà, ah figo, vai, so cosa fare, intanto questo. Quindi, Siamo passati in modalità telefono perché nel momento in cui volevo filmarvi lo scolo dell'uovo alla Fashions, il mio treppiede ha ceduto, è scivolato per l'emozione ed è volato giù insieme alla fotocamera schiantandosi per terra e è morta. Oggi, 22 aprile 2020, muore la mia fotocamera, nel momento peggiore possibile, dopo 5 anni, ci cioè, ho morire in un altro momento, e quindi eh, non sono poi riuscita a filmare il resto della ricetta eh, con la fotocamera, l'ho filmata con il telefono, quindi se la qualità è tremenda, mi dispiace, ma eh, il risultato è stato veramente, veramente ottimo. Avevo voglia di un... Eh, quello che gli americani chiamano av stile avocado toast, cioè la fetta di pane leggermente tostata, il topping è a piacere. Solitamente si mette l'avocado, tipo guacamole, l'ovetto eccetera, però io vabbè, non avevo l'avocado. Quindi ho creato una specie di crema salsa densa da stendere sopra il toast eh, con i fagioli cannellini schiacciati con la forchetta mischiati a passata di pomodoro. Poi ci ho messo sopra le zucchine tutte grattugiate e le zucchine grattugiate insieme alle crepe dolci sono l'emblema di questa quarantena. E poi sopra ci ho messo un uovo che sarebbe dovuto essere un uovo alla Fashions ma il fattaccio della fotocamera è successo proprio quando dovevo mettere l'uovo sotto l'acqua gelida e... Eh... Insomma, la fotocamera è caduta ragazzi mi si è rotta la guardata e sono rimasta 20 minuti a fissarla con le lacrime agli occhi e quindi è diventato un uovo quasi sodo non del tutto perché era un potenziale bomba alla fashions ma si è stracotto perché se non viene messo subito sotto l'acqua gelida si cuoce e basta questo è il mio pranzo Avevo voglia esattamente di quello, di addentare qualcosa e questo toast ha fatto il trick, quindi sono contentissima. Voglia soddisfatta, Nulla ragazzi, allora vi volevo far vedere come è rimasta la mia fotocamera, è rimasta così, <ride> no, non lo so, è rimasta scioccata, <ride> non si muove, ho trovato, provato di tutto ma si è rotto qualcosa. Vabbè, Comunque ho acquistato la fotocamera nuova che mi dovrebbe arrivare entro settimana prossima, quindi forse non sarò poi più così costante con i video. Forse riesco a pubblicarvi la seconda parte del Q&A che ho filmato l'altro giorno, che è il video prima di questo. E basta per il resto, se vi manco cercatemi su Instagram, lì ci sono, perché il telefono ancora non mi ha abbandonato. Dovete sapere che questa quarantena è stata un po' sfigata in termini di tecnologia, perché proprio ad inizio quarantena mi è volato il mio... Terabyte, cioè dove tengo tutti i miei file, tutti i miei video, tutto il mio backup. Eccolo qui. Chiamato? Hard Chiamato hard disk esterno. Hard disk esterno. <ride> e non so se avete sentito perché non sono pratica a filmare col telefono, non so se ho aperto l'audio. Comunque, questo è, è l'hard disk esterno che eh, quando lo attacco al computer fa dei suoni strani. Caduto per terra anche questo. Speriamo di aver terminato la mia sfiga con la tecnologia perché mi basta solo che mi vola il computer e poi siamo veramente a posto. Niente, quindi teniamoci aggiornati su Instagram. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video.